Siamo per assaggiare la pizza in un cono, questo è il lip cream di Sailor Moon per andare a affrontare la società di oggi, c'è scritto proprio così Mafia, ciao, sei pronto per andare a cena? Dove? E eh, non lo so dove, dove che ti porto Ma com'è tecnologico però questo posto, voglio il dessert che fuma, ecco il dessert di oggi qua il pranzettino di oggi questo è buono sembra buono questo invece il tuo c'ha il salame non lo so c'è dentro il salame però, quello piccolino vabbè Sebastiano ha il salamino che ne sai Per assaggiare la pizza in un cono Non solo la pizza in un cono Ma quella all'ananas in un cono Oh mio dio la pizza all'ananas in un cono Anche i tavolini sono a pizza di cono Guardate che belli Questo è uno, dovete sapere che questa è una Delle pizzerie più ricercate di Bangkok Quindi andiamo subito a provarla Tanto paga Marco eh è che andiamo no perché poi vado a cambiarle Andiamo Cosa la assaggiare ma, ma lo fai la Instagram Ah fare. scusi Quale vuoi prendere? Guarda che puoi scegliere Dai facciamo una prosciutto e funghi La prosciutto e funghi small uh, molto Mamma Small One Small Mamma Small Tielo ho in giapponese? ho detto Mamma Small Mamma Small Mamma Grazie Mamma Small Mamma Sempre un piacere La prima volta che mi offri una pizza, vero? Una pizza sì. Guarda com'è felice, ma guarda che viene proprio, guarda ci sono anche i programmi televisivi Guardate, guardate lì, guardate anche qua Anche su, giù, a Mas, cosa c'è? Un pesce, non... un pesce, c'è un pesce a destra, guardate Devi fare lo zoom Questa sarebbe no, la, la dimensione grande, sì. mentre questa è quella più piccola, noi abbiamo preso la versione mignon. mignone come ti prendere prenderla grande? Ma io non la mangio qua come... Beh, la assaggerai sì. Adesso ci fa vedere come la fa Ecco qua che ci sta facendo la pizza cono vedete perché praticamente mette dentro il, uh, mette un po' di, di, di, di pomodoro Poi aggiunge un po' di prosciutto e funghi La mozzarella, altro po' di pomodoro Che bel lavoro E poi la mette dentro lì nel magico forno Avete capito? Che storia! E puoi anche portarla a casa, vedi? Questa è per portarla a casa Ha la sua casetta Vedi? Guardate no. com'è carina Non è una confezione Magari se siete una famiglia potete... Sì, questo qua è per portare a casa No, è la sua casa Ma Se vuoi come... comprare la casetta al sì. pizzacolo e poi vabbè cioè deve essere devi prenderti cura della tua pizza cono perché lì vedi che vendono il peluche della pizza cono no ah ma guarda qua ci sono altri peluche e eh. se li collezioni tutti ma eh, io voglio voglio collezionare le pizze cono c'è anche quella alla cioccolata forse poi, la no? cioccolata sarebbe stato più buono vero Ah che li sta impegnando per farla per non muovere il coso quindi non è che puoi pretendere anche che sia divertente <ride> però guarda come è stabile <ride> dovrebbero prendermi come testimonia ma guarda guardate che sta ancora girando il nostro cono la t Pizza cono gigante è carina, dai. vuoi che ti faccio la foto? Ecco che è pronta la nostra pizza cono. Grazie mille. Ok. Mm, che bello mm, aspetto. Che la pizza in un cono. Ah, ma c'è anche scritto come. Ah, vedi, qua c'è tutta la preparazione. Ma quanto sei felice di mangiare su un tavolo a forma di pizza cono? La pizza cono con anche vicino la statua, il monumento pizza, pizza dedicato alla pizza cono oh, pizza giudato. pizza cono <ride> la pizza in un cono va bene è la nuova sigla, dovresti cambiarla sai che magari il mio canale potrei chiamarlo pizza cono <ride> pizza cono pizza? Però devo fare anche l'assaggio, eh? No. No, assaggi, assaggi tu. Sia, sei... mai, sia mai che... Perché nel tuo canale tu, tu proprio ti ah, insatto, si vede la tua faccia. Ma intanto mi si vede, mi si vede all'inizio nel trailer. È buona? Buona? Vuoi l'assaggio? Però non è proprio un cono. Vabbè. Questa salsa al pomodoro è quella, è quella lì che sta tipo di quella pronta al sugo pronto americano Sì, sì, è buona Non ti piace? Beh, non fa schifissimo, dai, comunque, oggettivamente I funghi sono buoni Guardate, guardate poi com'è filosa la mozzarella non è, Dai, non è tremenda, ho mangiato cose peggiori mm. non, è non è tremenda, dai La crosta non è quella della, della pizza, pizza no È quella lì... Delle, delle pizzette quelle sorgelate è vero a me piacciono però le pizzette sorgelate quelle che metti nel tostapane beh però se le compri in un, in un ristorante magari no capito cioè. secondo me è buona voto io da 1 a 1 a 10 da una, una, una e mezzo io gli do 6 perché comunque almeno l'idea era buona, l'esecuzione non, non mi ha soddisfatto Però non, non era tremenda secondo me No, è peggio delle pizzette surgelate cioè, Beh peggio. le pizzette surgelate sono buone, quelle del tostapane, quelle pronte in 5 minuti 5 minuti Cosa vuoi? Ma gli dite qualcosa per favore Ma è sono buone le pizzette surgelate Io devo fare un viaggio con una persona che piacciono le spi di pizza A me piacciono A chi piacciono le spi di pizza scrivetelo nei commenti E se siete vegetariani potete comunque gustarvi la pizza cono tranquilli Comunque siamo in questo department store che si chiama Terminal 21 E sembra di essere tipo dentro un aeroporto Vedete qua siamo nella zona di San Francisco Che sapete è famosa per le sue pizze cono Ma certo. i cessi dovresti vedere perché sono veramente Cioè guardate almeno il cesso nella parte di chi perché è bellissimo cappuccino time mi spiace un po' perdere il sapore della pizza cono. Vero. guardate che belli guardate che belli ci sono i trucchi di Sailor Moon io sono impazzito Sol Mafia è felicissimo e vuole Sera, comprarsi comprami questo ma poi dopo dicono che, che ti voglio comprare non vuoi dare quell'immaginario eh, <ride> ma cosa è vero? non è vero questa non ti piace? questa è una cipria non posso usarla perché non usi la cipria? Oh oh oh oh. La coppa lunare è la cosa più bella comunque Che contiene al suo interno Un blush Un blush, che cos'è il blush? È quello che serve per farti le guance Eh dai fatti una guancina Posso No le una guancina? no e non si può fare con le dita Si deve fare con la pennellina ah. Che cos'è questa? È cristallo d'argento e non lo so perché c'è una spugnetta dentro ma non capisco Questa ah, è la spugnetta questa... cristallo d'argento Aspetta, cos'è? Si... eh no sotto c'è della roba quindi non capisco Sotto c'è della roba, noi mm, siamo in Thailandia <ride> Bene mi sembra un bel programma Domani andiamo a vedere il moto sincronizzato Beh però sono belle, sono fatte bene. C'è anche Sailor Uranus. No qua ci sono tutte. No, è Sailor Moon. È l'unica che non c'è, è Sailor Uranus. Questo che cosa sarebbe? È un lift balm anche questo. Com'è che faceva lei? Questa è quella di Plutone. No, no, no. no voglio quella di Plutone. Ma non le vendono, io non capisco. Come non le vendono? Questo che cosa sarebbe? Questo è un burro cacao, il burro cacao di Sailor Uranus. Che sapete che lei non si metteva il rossetto. Eh no perché lei era maschiaccia Infatti lo scoprirete nel video di Ukeseme C'è anche lei di Oscar Però la di Oscar non è così Ma la di Oscar no, c'ha una vita Oscar, Sì sì Versaire Nobara sarebbe la di Oscar Però è famosissima questa linea Vedi che c'è anche Maria Antonietta Però questa è famosissima perché l'hanno un po' ridisegnata Perché c'è proprio da tantissimi anni Da quando ero in Giappone c'è cioè. Però hai visto che cosa? Ah, che cos'è? Le salviettine struccanti di Sailor no, Moon Tra l'altro il designer originale Se avessi già cambiato le salviette, le avrei comprati Ah no ma queste sono le maschere di Sailor Moon Ma di bellezza? Eh mi sa di sì Nishukan. Ah ma c'è scritto in giapponese Ah ma è tutto in giapponese qua Adesso no <ride> Se ne sei accorto adesso Eh sì make-up remover Ah make-up remover allora mm, Però è una maschera Praticamente è rem maschera remover e fresh mask E c'è dentro per due settimane E a tutti i gusti Chi lo vorrebbe? Io Questo è il lip cream di Sailor Moon Per andare a affrontare la società di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 lo vuoi? Per le ragazze per affrontare la, la società da oggi. Ecco eh, così. c'è scritto così, è eh, per affrontare la vita di tutti i giorni. Eh, io per affront affrontare la vita di tutti i giorni, quindi ce l'ho bisogno. Sì, secondo me. Ma visto che è il design originale, tra l'altro, delle Sailor, sì. non è quello rifatto. Guardate che bello. Adesso qua siamo nel piano di Londra. Infatti c'è un brand giapponese. Sì, con scritto stagione estiva. Così, perché no? Questa è una di quelle maschere che vendono in Corea. Esatto. Sapete, nelle stazioni. Vedete che è proprio tipo un aeroporto. Si chiama Terminal 21. A Londra è proprio scritto così. Tu ci sei mai stato a Londra? Sì. Come mai? A ah, per il musical. Boh, wow, così per viaggi, dai. Guardiamo anche l'orecchio di Marco, mettiamola a confronto no, con che quella non mi lavo, di. Ma che non mi lavo. Eh, ma infatti faccio i confronti, no? Sì. Ah. Ed eccoci, questa è Tokyo. La cosa più bella del ah. Terminal 21, comunque sono, sono i bagni. Io. Sì, sei tu e i bagni di Tokyo. Te e i cessi. Quindi stai dicendo qualcosa? Sei yeah. No, stai dicendo qualcosa stai di no, sono due cose da andiamo a vedere, vedere i cessi almeno, scusa, siamo venuti qui apposta. Ah, eccoli qua. siamo venuti apposta per i cessi. Guardate che belle anche le iscrizioni. Guardate che belli i bagni in chilo stile Edo o Tearai. Vabbè, adesso qua non posso farvi riprendere, ma vi assicuro che i cessi sono bellissimi. Vedete, c'è proprio la gente che viene a fare la foto proprio nei cessi e noi non siamo da meno Cosa ne dici? Ma no, tu non stai sottovalutando. Guardate che meraviglia. Guardate che belli i cessi Ma del termine della mano. Perché sarà noioso. Ma cosa ti bene <ride> la tua mano? Marco ha insinuato che la mia mano non è bella. E ha detto che si è visto i miei video. Dai, la mia mano è bellissima. Scusa, eh. Non posso avere un canale dove non faccio vedere gli occhi e neanche le mani. Ma che cazzo di canale è? Devi far vedere. Eh, infatti, sei tu, devi far vedere <ride> la tua faccia, nel tuo canale. Però è carino, adesso andiamo a Parigi. Il prossimo è. Il prossimo è il piano di Parigi. Guardate come sembra parigino. Cosa con cazzo di... c'entra con Paris? Con il di... Tokyo Sweets. Esatto. Quella è proprio tipica di Hokkaido. Vi siete visti il mio video d'Hokkaido? Ah, vedi che però vendono il Paul. Po Io ho proprio mangiato Paul. Carboidrati di oggi sono tutti quello che possiamo mangiare oggi. Non è mai. Male, Beh, A te piaceva la pizza cono quindi Dici che questo video fa perdere tutta la mia credibilità è Rimasta quella che era rimasta così dopo, dopo il video col Nato decente, esatto. Bene questa è Starbucks Vedete in pieno stile parigino Madonna ma cambia di brutto Allora ragazzi domanda di oggi Posso fare i video dritti? Senza mano o posso fare i video un po' più dinamici con la mano, cosa preferite? Ah, te la mano, dai, fai te il doppiaggio Ma perché i miei video sono anche per non vedenti No, scusa, per non udenti. Ah, che okay, quindi parli con le mani? Eh sì, dai, fai vedere, fai dei gesti appropriati Cos'è? Ma no, ma devi farli a seconda di quello che dico Tipo, la tua canzone Cazzo, se devi rubare, dimmi che non faccio il video No, ma io Ah, ma sono loro Riprendiamo le ladruncole <ride> Occhi di gatto <ride> Che battutone Ma quante cose buone Adesso andiamo a cambiare i soldi Così offro qualcosa anche a Sol mafia Mafia Ciao Sei pronto per andare a cena? Dove? Eh non lo so dove vuoi che ti porto? In un posto Yeni... costoso se paghi tu Eh ok Andiamo sì? Sì. Allora andiamo a mangiare gli unicorni No quello è un caffè Andiamo domani agli unicorni Dove vuoi andare? vogliamo andare a mangiare, a mangiare le cose quelle buone. Voglio mangiare le cose, quelle cose, sushi. Il sushi? Quello ci andiamo domani se ci invitano. Ah. E allora cosa mi chiedi? <ride> non posso mangiare yeah. niente. Ma cos'è che c'è in questo il ristorante? Brasiliano? Il brasiliano? A me va bene il brasiliano. Il brasiliano è buono, però... Costiglia, perché la carne brasiliana a posto. Eh, oppure che cosa c'è in questo ristorante? Eh, andiamo a fare un giro. vabbè stiamo decidendo che cosa mangiare a cena. Se no, ma scusa, in quel centro commerciale non c'è. Beh, vediamo cosa c'è qua. Se non c'è niente, andiamo nel centro commerciale. Tanto c'erano un sacco di cose. Ieri abbiamo scelto il peggiore perché volevamo mangiare al coreano. Coreano? No, è taiwanese, thailandese, è tailandese. È tailandese. <ride> questa ve la devo raccontare. Quando ho presentato il music award qua. Un premio, Ho detto Taiwan invece che Thailand però non si è capito bene perché parlavo male Bene, allora adesso si parte Benvenuti in un video di Serafini perché? perché? Perché ci perché vuole io. specificare Perché ci sono io Vabbè ma tu ci sei il venerdì Guarda che ci sono un sacco di video dove c'è Kumiko esatto. c'è cioè, sempre qualcuno Contranne te Beh ci sono le mie mani Cazzo volete No mi piacerebbe esserci anche cazzo me Cazzo volete Guardate che meraviglia L'amore È eh, l'amore nell'aria Finalmente si mangia qualcosa che non è thailandese Perché sinceramente avevo un po' di fame Guardate poi Beh, però sei andato in palestra oggi, Marco, no? E quindi, esatto, quindi, ma tu grande fatica, fai grandi fatica. Cioè, è andato in palestra. in palestra, e quindi anche io sono andato in palestra, quindi ci possiamo permettere un hamburger. Siamo in negozio super nerd. Guardate, che belline queste versioni cibi! Di cibi ho appena fatto un video, guardate come sono grandi, sono enormi. Questo è quello di Arale, vero? Sì, mi faceva morire dal ridere. Da dov'è che cagavano loro? Dalle, dalle, da qua, c'era il culo. Va. Ah! Tra l'altro mi sembra, ah no, è la vordina di Keroro, sai che cos'è? Sì Di Keroro, che c'è un personaggio uke Lui è tutto potente, cosa... avrà trovato qualcosa di... Cos'è? Oh! Ma... Arale e Atomino che si sposa Che è Atomino? Mm. Cosa sarebbe il fidanzato di Arale? Mm io ho finito di recente il primo mi voglio comprare il secondo me lo consigliate? Lilletta mi ha detto che ha letto cose molto brutte sul primo io so giocato è divertente devo dire che io sono un fan di tutti gli horror molto difficili questi insomma è più difficile rispetto tipo a un Biohazard quindi un Resident Evil normale però diciamo che rispetto magari a un Siren non è che fa così paura qua c'è Sol Mafia che sta giocando a Dragon Quest presumo giusto? Sì. non sai che non ho mai giocato io a Dragon Quest? Si chiama Cosa Teresa lei tra l'altro No vabbè Teresa Teresa Guarda eh, vabbè Teresa, Minchia Teresa spacca cazzo No usa quello mi sa più bello tor Torneco Ma no, io voglio Desdemona Chi è Desdemona? Ma che gnocca questa questa Yuriko potrebbe farci il cosplay Minta Boh, madonna desidera quanto spacca Qua c'è un amico di Soul Mafia che sta giocando con quattro tibou assieme E guardate questi sono tutti i personaggi di Final Fantasy XV, vero? A proposito di Final Fantasy XV Cosa volevi dire? Lo sapete? È che Sebastian sta... Stagione... È un lavoro come fantasy incredibile Eh, sembrerebbe di sì, sembrerebbe di diciamo, sì Stiamo, stay tuned per aggiornamenti Per aggiornamenti perché finalmente posso coronare uno dei miei È vero, ma cosa fai questi? No, no, tu non sai usare le mani come si deve Poi ti insegno, si parte da un... Cioè, ma quindi metti la mano anche quando ci sono io no? Di solito so. sì, perché ah, è così perché è un, un po' vado avanti alla faccia Vabbè, comunque sto migliorando, sto migliorando A voi quale piace di più tra questi gonzi? Vabbè, comunque il negozio è figo Voto? Voto al negozio? Figo io Ma io non vado a giocare a The, Devil, The Evil Within Ma allora qualcuno mi spiega perché ci sono dei giochi con nomi fighissimi Che però in giapponese, in giapponese hanno dei nomi fighissimi e in inglese hanno dei nomi proprio a cazzo Tipo no, Biohazard è molto più figo di Resident Evil come nome Ah sono due cose diverse È lo stesso gioco Ah sì? Sì, in giapponese si chiama Biohazard, non lo sapevi, in giapponese Biohazard e da noi invece Resident Evil Il problema è stato per copyright, perché c'era una band che si chiamava Biohazard in America, allora hanno dovuto cambiare Però tipo anche The Evil Within, che è un nome orrendo, in giapponese si chiama Psycho Break, Psycho Break Psycho E Break. parla proprio di uno psicopatico, beh non, non ve lo spoilerò, e sarebbe perfetto, cioè non parla di uno un psicopatico gioco, Sì è un gioco figo. figo, no è un gioco è bello, eh Guardate che carini Come li hanno decorati In modo carino Tutti questi d'oraimetti. Questi li hanno fatti i bambini, tipo Ah, no, li sono vendono. Ah, li vendono Sì Ma quello così brutto, scusa, eh Questo è orrendo ma pensavo l'avessero fatto dei bambini eh, no, Non ah, no, fanno più bambini A fare quelle robe così complicate Ma che ne so C'è una luce bellissima qui L'audio fa cagare Ma la luce è bellissima Guarda che meraviglia che sei Facciamo la foto a Marco do Dobbiamo farlo vedere bellissima L'applicazione funziona Però c'è qualche problema Ecco, eh. Va bene, dai. Comunque, in Thailandia si ordina così direttamente dalla app e si paga anche direttamente qui. È una figata, ma io voglio pagare in contanti e non posso. Ma com'è tecnologico, però, questo posto? Voglio il desert che fuma. Come un cocco? Eh, potremmo bere qua, in effetti, la prima birretta, qualcosina. Così almeno ti posso fare la foto e fare la gnocca. Cosa ne dici? Vuoi fare la foto? Ma guarda che c'è una luce spettacolare. Guarda che bella. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. guarda, guarda stiamo <ride> Ma te l'avevo detto che era divertente Fa <ride> troppo ridere, sì, dai, è bellissimo Ecco sì, sì. il dessert di oggi oh. Bene, è divertente, no? Guardate che roba C'è il fumo che va da qua fino qua Però devo dire che questo tavolo non rende Fa le cose, fa le bolle No, non sono le bolle, fa le fumo Fumo, fumo però non dannoso Fume. Non dannoso, forse Bene, sei divertito, sei contento che ti ha portato sì. qui Ti ha fatto fare un'esperienza nuova, sul Mafia Grazie, serrati Madonna ma la tua ripresa è già più bella della mia cazzo Ma com'è possibile? Guarda ma perché? Non è male comunque Chi di voi è la bici rest in face come me? Cioè io quando tipo penso a una cosa tipo non sto parlando Sembra che sono incazzato sempre se qualcuno di voi come me ce l'ha, scrivetelo sotto così mi sento meno solo. Grazie. Ecco, bene, finisce così il nostro giorno a Bangkok. Se vi siete divertiti mi fa piacere, se non vi siete divertiti, di pazienza. Avete perso i 10 minuti della vostra vita che non torneranno più. Al prossimo video, ciao! Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.